Parlare di sostenibilità significa anche cercare del, degli elementi di confronto e dei criteri che ci consentano di verificare quanto sostenibile è un processo. In questo caso possiamo affidarci anche agli elementi eh, che provengono dall'ecologia, ritenendo appunto che gli ecosistemi siano di per sé dei sistemi complessi sostenibili e quindi provare a ricavare criteri di sostenibilità proprio da essi. In questo caso fonti eh, di energetiche rinnovabili, biodiversità, eh, limiti e eh, chiusura dei cicli della materia sono gli elementi fondamentali per la, per la sostenibilità.